Siamo in volo, stanotte alle 4 e mezza abbiamo preso due biglietti per Fuerteventura. Quindi preparatevi a tanta sabbia perché andremo nel deserto, sui camelli, luoghi abbandonati e usciranno un sacco di vlog. Iscrivetevi e attivate la campanellina, mi raccomando. Ragazzi siamo appena arrivati in hotel È qualcosa di pazzesco. C'è cioè, Uso che sta registrando il suo primo video per YouTube. Io sono argentino e madrelingua, quindi è del Pagnolo a Blu muy bien. Questo comunque è il nostro hotel, wow. Sono stra emozionato, wow. Qua c'è andata della schiuma da barba Sborra di cavallo De cavalito Com'è sta sborra di cavallo? Schiuma da barba con un po' d'aglio Eccola Eccola eh, Qua ci mangia tutta la mia famiglia Merda Paellona Questa qui è la paella paellona Paella paellona o oh, Vale, con la pianta te pongo a poco e già da la devo empezar okay. y okay. sigue sirviéndose vale? Ok, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. La proviamo questa paella paellona. È buona in culo, ragazzi Com'è, frate? Buona in culo. È buona in culo, mamma mia. Merda, merda. Merda. <ride> Buonissimo. Oggi siamo nel deserto. Questo è il nostro mezzo. Pausa. Che parlava gli scoiattoli, bellissimo! Eccolo qua, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, la Star Wars Adesso giuriamo noi un per <ride> Ok andiamo loro faccela Sono delle facce scolpite Andiamo a vedere fratello Fratello Adesso le facce C'è meglio che adesso lo vedo io Andiamo? Vai Fra occhio eh Ora che scomanda Tra occhio occhio Eccolo Eccolo arrivati nel deserto per uscire qua la sabbia wow. Wow. Wow. siamo o non siamo i più fighi d'Italia lui praticamente è la nostra cioè la nostra guida che se ne sta andando certo cioè, aspettate un attimo oh. Oh. dove cazzo sta andando? ehi hey. ma dove va? Oh. Praticamente noi abbiamo preso una guida privata per venire qua nel deserto, ci ha accompagnato fin qua nel deserto. Adesso... Adesso dove sta no, andando? È... Riprendelo un attimo Eccolo, proverò a fare qualche, qualche tristato, anche scommato, ma anche da... Eccolo. Grazie.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 Raga mi sento un botto in colpa merda Non puoi capire che male No oh, ci siamo tagliati raga L'importante è che stiamo è bene Tutta curva che c'era Ti sei riuscito a capottare. Ci hanno chiesto 750 euro di danni In questa situazione rido Perché mi sento a disagio Ma ce la siamo davvero vista brutta raga Perché non so se si è visto forse un po' Eravamo lì Lui mi stava filmando E mi sono girato per vedere il video Sai per fare un po' così Ci siamo accappottati. <ride> no no no Però l'importante è che stiamo bene ci aggiorniamo con i prossimi video.